Bentrovati. visto che mi state scrivendo in tantissimi per capire come smaltire il cioccolato che è rimasto sugli scaffali durante l'inverno o eventualmente quello che avanzerà dalle uova di Pasqua ho pensato di proporvi oggi una ricetta che eh, è quella delle ciambelline classiche alla panna che inzuppavamo da bambini nel latte e di proporvele in due versioni quindi la versione classica bianca e la versione al cioccolato ovviamente iniziamo da quella bianca e per fare quella bianca abbiamo bisogno di burro farina dove ho messo già il sale, amido di riso, zucchero a velo con vaniglia, una bacca di vaniglia, panna, uova e lievito per dolci. Le ricette eh, scusate le dosi per, eh, per questi ingredienti le trovate intorno a me. Quindi ci sarà un link intorno o le, le dosi riportate nel primo commento. Iniziamo subito. Iniziamo inserendo nella planetaria con la foglia la farina addizionata del sale il lievito per dolci e il burro freddo a tocchetti ricordatevi che quando facciamo le frolle il burro deve essere sempre freddo a tocchetti in modo da non perdere la plasticità e di non allungare troppo i tempi in fase di riposo azioniamo la planetaria al minimo e iniziamo a far sabbiare il composto sabbiare significa ottenere una sorta di sabbia quindi ingrassare la farina presente con il burro continuiamo a sabbiare aggiungendo anche l'amido di riso e lo zucchero a velo addizionato già della bacca di vaniglia la consistenza è pronta ecco, quando eh, otteniamo appunto questa sorta di, di sabbia, quindi quando il composto è uniforme. Siamo pronti per aggiungere i liquidi. In questo caso tutte le uova in un colpo e la panna continuiamo fino a che il composto si addensa un po' senza diventare un panetto troppo omogeneo in questo caso ho utilizzato la planetaria ma è un composto che si può lavorare tranquillamente a mano mettendo gli ingredienti nello stesso ordine in una ciotola ecco questa è la giusta consistenza ora che l'impasto è pronto quindi quando la consistenza inizia ad essere eh, così ancora granulosa ma se la tocchiamo riesce a stare insieme lo tiriamo fuori E, aiutandoci con due fogli di carta da forno lo stendiamo ad uno spessore di mezzo centimetro mettiamo questo foglio diciamo di, di frolla a riposare in frigo per circa una mezz'oretta poi passiamo a coppare i biscotti si presenta ancora eh, sbricioloso ma trattandosi di un prodotto che alla fine dovrà risultare friabile è opportuno bloccare prima l'impasto la, lasciandolo così sbricioloso e ultimare eventualmente la lavorazione a mano in modo che non, eh, non si formi troppo glutine e non diventi un ammasso troppo coriaceo. Quindi vedete che si unisce abbastanza facilmente, quindi non aspettiamo di ottenere questa consistenza nella planetaria. uniamo tutti i pezzettini lo stendiamo con un mattarello e lo facciamo riposare in frigorifero. Il nostro impasto è bello freddo, ha riposato. Adesso lo coppiamo e lo mettiamo su una teglia che dovrà riposare nuovamente un quarto d'ora 20 minuti in frigo. Facendo tutti questi riposi i biscotti saranno belli freddi nel momento in cui li inforniamo e rimarranno in forma senza eh, perdersi, senza allargarsi troppo vista comunque la quantità di burro che abbiamo tra, tra gli ingredienti. Io ho messo qui dentro un tappetino di questi microforati, però anche a casa va benissimo la carta forno e vi assicuro che vengono benissimo lo stesso, perché li ho fatti diverse, eh, diverse volte. Se non avete coppa pasta o punte di sac a poche di questa misura, va benissimo quello che avete in casa. Quindi, anche, eventualmente, un, un bicchiere, magari un pochino sporcato con della farina sul bordo. Iniziamo a coppare. Quando i nostri biscotti sono cotti, aspettiamo qualche minuto che si raffreddino prima di staccarli dal tappetino in questo caso o dalla carta forno. Questo perché si tratta di biscotti a base burro, quindi nel momento in cui vengono eh, sformati ancora caldi c'è il rischio di eh, spostati, scusate, ancora caldi c'è il rischio di romperli. Controllate prima di Tirarli fuori dal forno, magari che la doratura sia uniforme anche sotto sintomo di una buona cottura e conservateli magari in contenitori ermetici affinché possano durare mh, per più di diversi giorni, così friabili e, e croccanti. Nel prossimo video vi mostro come realizzare la versione al cioccolato.